volta scorsa eravamo rimasti all'uso delle curve di sensibilità per regolare le, um, il funzionamento della pressione sulla penna in vari campi di applicazione, dall'intensità dall alla dimensione del pennello. Concludiamo il discorso e passiamo anche a vedere come andare a salvare i pennelli in varie impostazioni. Quindi queste sono impostazioni che vi consiglio assolutamente di eh, analizzare perché con queste potete trasformare gli strumenti in qualcosa di completamente nuovo, potete partire dalla matita e ottenere qualcosa di completamente diverso per cui appunto se per esempio la forza la metto all'incontrario eh, aggiungo eh, adesso tolgo un attimo post processing metto un certo randomize qui un altro qui comincio ad avere qualcosa di molto simile a un acquerello per esempio se voglio che non diventi così sottile è sufficiente che alzi questo in maniera tale che ci sia un certo minimo e non riesco a farlo meno sottile di una certa cosa lo abbasso ancora la forza massima lo aumento di dimensioni ancora, facciamo 200 ecco qui somiglia già a un... è uno strumento completamente diverso da quello di prima se lo voglio salvare Devo usare questa finestra qui. In questo momento io ho fatto tutti i miei cambiamenti e questo è Pencil. Se io seleziono un'altra cosa e poi torno su Pencil, ormai questo è modificato. Posso cambiargli nome, invece di Pencil lo chiamo Acquerello, e però Pencil non ce l'ho più. Prima di tutto, lo strumento ricordatevi che se volete che rimanga salvato nel file deve avere questo scudo attivato. È un comportamento standard di Blender, vale anche per i materiali. Eh, se non c'è niente sulla tela che contiene, che è costituito da quel tipo di segno o da questo eh, tipo di materiale, eh, il materiale non viene salvato o appunto il pennello non viene salvato, viene buttato via. Quindi eh, ricordatevi che questo scudo serve a quello, serve a dire salvalo nel file anche se in questo documento non c'è nessun elemento che lo usa. Quindi eh, per farvi un vostro strumento lo abbiamo appena fatto, abbiamo modificato la matita, è diventata un acquerello, gli abbiamo cambiato nome, volendo potete premere questo tasto e, e selezionarvi un'icona diversa da, dal, dal disco, PNG deve essere un'immagine, e, e questa sarà l'icona del mio pennello, ovvio che in questo momento non ha senso, la disabilito e torna quella normale. Se in qualsiasi momento avete fatto troppe modifiche e volete vedere riapparire gli strumenti base potete premere questo tasto e tutti gli strumenti base vengono riaggiunti. Quindi vedete che ce l'ho di nuovo adesso Pencil, questa F davanti significa proprio eh, fake user, cioè eh, c'è un utente falso per questo strumento in maniera tale che venga salvato nel file, si tratta dello scudo. Se lo levo... E lo strumento si chiama solo pencil e non verrà salvato con il file metto lo scudo, si chiama F Pencil e viene salvato acquerello ha la f e viene salvato col file posso anche come dicevo eh, accostare a acquerello per forza un certo materiale premendo questo e quindi adesso se cambio strumento uso un altro materiale e poi torno sull'acquerello L'acquarello viene bloccato con il materiale red che abbiamo visto. Ecco quindi il mio consiglio per, salvarvi, per farvi i vostri strumenti. Prendete lo strumento dal quale volete partire, quello che gli somiglia di più, e fin da subito duplicatelo con questo tasto qui. Adesso avete un nuovo strumento che si chiama InkPen 001, vedete che abbiamo InkPen e InkPen 001, gli date il vostro nome, mio strumento, vi assicurate che ci sia lo scudo così viene salvato e gli fate tutte, tutte le modifiche che volete e adesso avete un nuovo strumento completamente diverso a seconda di quello che gli avete fatto e ora siete sicuri che ci sarà link pen di prima e che c'è anche questo mio strumento nuovo esattamente come facevamo per i materiali Un'altra cosetta ancora che vale la pena vedere è eh, l'uso di texture nel pennello, allora per farlo facciamone una, quindi file new to the animation, non salvare, eh, vado nelle impostazioni di rendering, le abbiamo viste e faccio un, voglio un rendering di 512x512 perché lo voglio quadrato e adesso eh, disegno qualcosa che possa diventare eh, il mio pennello no, aumento di molto la dimensione del pennello facciamo qualcosa come per esempio questo ricordatevi che potete fare un rendering trasparente andando nelle, nelle opzioni del render scegliendo film e premendo transparent Adesso se premo F12 questo rendering è trasparente. Salvo questa immagine, facciamo punta pennello, Save as Image, eh, va bene tutto quanto. Ricordatevi RGBA se volete salvare la trasparenza, mi raccomando. Save as Image, adesso questa immagine è salvata. Premo la B e cancello. E andiamo a farci per esempio un nuovo strumento, eh, vale a dire mi sposto su Ink Pen perché voglio partire magari da questa, vado nello strumento, la duplico come abbiamo detto, e lo chiamiamo Mia penna e andiamo a vedere come possiamo usare una texture qui. Allora abbiamo mod Type Line, lo Style, scegliamo Texture e adesso andiamo ad aprire la Texture. Noi l'abbiamo fatta così possiamo anche averla salvata in tutt'altro modo, averla scansionata da un foglio di carta, aumento le dimensioni del pennello in maniera che si veda, viene usata sulle singole pennellate e viene anche adeguata alla direzione del segno e tutto quanto, questo è deciso dal, dalle varie impostazioni, in particolare L'impostazione eh, più importante è questa, UV Factor, 100%. Eh, per cento. Se, vediamo, se la metto a 10, vedete, eh, tra l'altro notate che siccome sono modifiche al materiale, vengono fatte a tutto quello che è stato disegnato con quel materiale. 10 significa in pratica che diventa larga un decimo sulla larghezza. Se la rimetto a 100 è la sua larghezza normale, se la metto a 1000 si allunga. Ed ecco quindi che per esempio... Posso avere uno strumento molto simile a un pennello, adesso ovviamente a un certo punto, quando, anche se ho messo 1000, a un certo punto comincia il nuovo tratto, però eh, è già un effetto carino, ovviamente se lo metto a 10.000, ecco che posso avere proprio un vero e proprio pennello. E ricordatevi anche che se voi scegliete Users Stencil Mask, essendo trasparente, possiamo scegliere un altro colore e questo diventerà la maschera. E può essere interessante anche l'uso di dots in questa modalità perché vengono mostrati i singoli punti e posso anche decidere in questo caso rispetto a line che si allinea sempre con il segno, nel momento in cui scelgo dots eh, posso, o appunto boxes posso decidere l'allineamento con il percorso. Con l'oggetto, vale a dire, in pratica vedete che è allineato sempre dalla stessa parte, e no, non cambia mai la sua posizione ed è la stessa cosa di fissato. Eh, la differenza è che poi vedremo che possiamo spostare l'oggetto Grease Pencil nel, nel, nello spazio e quindi scegliendo Object l'allineamento eh, viene allineato con l'oggetto Grease Pencil. Comunque per ora sono uguali queste due opzioni. E... Posso scegliere una texture anche per il riempimento, adesso questa è la penna eh, e questo è il materiale black, faccio una copia di questo materiale, quindi un nuovo spazio, prendo black, lo duplico, eh, questo lo chiamo fill, e perché? Perché userò il riempimento, levo stroke, assegno fill, adesso è un riempimento nero standard vado a scegliere appunto texture e qua mh, eh, vado a prendere la texture che ho appena aperto se l'ho già aperta la posso trovare anche in questa lista qui, qui trovo le texture già caricate altrimenti se è un'altra come al solito premete open e la prendete da disco siccome io l'ho già caricata la prendo da questa lista, notate tra l'altro che l'aveva già scelta e adesso eh, anche qui posso scegliere uses stencil mask e decidere che il, che il mio colore principale vuole essere un altro e adesso posso regolarne le dimensioni quindi eh, in questo momento è molto grande se faccio 2, 2 ecco che comincio a rimpicciolirla viene usata la texture per riempire e come avevamo visto posso regolare con offset la, la sua posizione eh, adesso se, ecco, se lo muovete è più facile da vedere Offset sull'asse X, eh, mettendo 0.5 si era spostata praticamente di, di una misura che tornava nel, nel posto di prima, per quello non si notava. Quindi posso decidere di spostarla, posso appunto decidere di scalarla sulle due dimensioni, in una direzione e nell'altra, posso cambiarne l'angolo. Attenzione però che l'angolo, ehm, come vedete, questi segni hanno tutti angoli diversi, dipende anche un po' da come avete disegnato quindi se io faccio un quadrato così avrà un certo angolo, se faccio un rombo ne ha un altro e quindi va so tra l'altro appunto adesso si possono sovrapporre perché ho scelto questo User as Mask se lo tolgo ovviamente eh, viene riempito solo ed esclusivamente con la texture effettiva che essendo trasparente comunque può essere sovrapposta questo e qua ho l'opacità del, del, del disegno insomma è utile poter mettere sul segno una texture per soprattutto appunto regolando questo uv factor e allungandolo potete ottenere dei begli effetti non possiamo eh, inclinare il disegno in un'altra direzione dovete salvare eh, andare a modificare l'immagine la texture se volete per esempio inclinarla di 90 gradi o qualcosa del genere comunque già questo è un, un Buon, un buon effetto che si può ottenere e come vedete l'abbiamo ottenuto in, in un attimo. E quindi adesso si capisce un po' meglio anche eh, l'ultimo valore che avevamo lasciato da parte nello stroke, nel randomize, c'era la possibilità di fare randomize su UV. Se lo porto a 1 eh, mette molta casualità nel... In questo fattore qui adesso lo riporto a 100 eh, mettendo un randomize molto alto al fattore UV non si tratta nient'altro che di quel valore lì della texture e quindi in pratica la, la texture viene posizionata in maniera casuale molto di più eh, si nota soprattutto probabilmente andando a scegliere dots appunto vedete che, che cambia molto l'inclinazione del, della texture insomma. abbiamo visto un po' tutto quanto e soprattutto adesso riusciamo a capire meglio dopo aver visto i materiali e dopo aver visto tutte queste cose come funziona eh, del tutto lo strumento fill che avevamo solo introdotto quindi finiamo di vedere quello ormai il video è piuttosto lungo riparto da capo con un nuovo documento in maniera da avere gli strumenti rimessi a posto ora se in questo documento per esempio con la penna creo delle aree chiuse queste aree chiuse posso riempirle con lo strumento fill un po come in un normale programma di grafica con la differenza che lo strumento fill creerà un nuovo segno guardate eh, se scelgo se, se rimango con questo materiale black e premo si comporta in modo strano, sembra solo che ingrossi il segno. Perché? Perché ho riempito con questo materiale, materiale che non ha la caratteristica fill. Se invece scelgo il materiale grey e riempio, ecco che capisco di più cosa sta succedendo. Viene creato un nuovo segno con questo materiale. Quindi se per esempio adesso vado a cambiare questo materiale e gli metto un'opacità più bassa vedete che il segno torna fuori se gli elevo lo stroke è ancora più chiaro quindi lo strumento fill crea un nuovo mm, segno una nuova linea chiusa e la riempie con il colore che avete selezionato e quindi se selezionate un colore che non ha Fil vi ritrovate in questa situazione un po' curiosa nel quale si riempie di un, un vuoto con un segno quindi attenzione il fill adesso lo capiamo un po' meglio dopo aver visto tutti i materiali non ha molto senso usarlo con materiali che non siano un materiale di riempimento se la vostra forma non è perfettamente chiusa lo strumento riempi finirà per riempirvi tutta la tela adesso scelgo blu e mi riempie tutta la tela. Quindi adesso abbiamo visto tutte le altre impostazioni del pennello. Lezione lunga ma spero che possa esservi utile per creare i vostri pennelli. Io ho lavorato su alcune di queste impostazioni che abbiamo visto insieme e ho preparato per esempio una serie di pennelli che adesso bisogna spostarsi in questa visualizzazione qua, quella con le texture una penna inchiostro che ha quindi un, un feeling meno rigido dei, dei pennelli molto più naturali quindi come questo, come questo questo qui, come un pennello molto liquido e come al solito ovviamente ci sono i, i materiali da, da poter cambiare insomma. Questi sono tutti legati a un singolo materiale, quindi in questo momento per esempio c'è il materiale wet ink. Se io cambio il colore del materiale wet ink, eh, vedete i segni che ho tracciato con questo pennello cambiano. Ehm, poi eh, due matite, delle matite molto, molto simili a, a delle matite naturali. Quindi questa questa qui è un po' più grassa, quindi con, con un feeling più grasso. Un acquerello, un simile acquerello col quale si può quindi anche fare delle, delle passate successive e mischiare il segno. Alla stessa maniera un acquerello più morbido e sfumato che comunque crea un, un bel effetto testurizzato e, e che può essere anche questo utile per degli sfondi. E, questi, questi puntini per poter riempire delle aree, Queste, tutti questi sono stati ottenuti semplicemente con le impostazioni che abbiamo visto oggi. E come ci sono i puntini, posso avere del, delle, dei chicchi di riso, diciamo che possono essere delle scintille. E poi ovviamente usando invece i riempimenti. In questo caso eh, posso, ho un pennello per riempire e posso sì riempire con un colore ben preciso, ma posso riempire con delle linee e creare anche degli effetti di, di moiré tra, tra i vari riempimenti. Riempire con dei tratteggi, anche qui andare a portarli uno sopra l'altro o altri tratteggi. E in più la cosa interessante è che eh, siccome posso anche utilizzare il colore bianco se io vado a creare un duplicato di questo tratteggio devo fare un nuovo spazio qui, lo vado a prendere e questo qua lo riporto a quello nero originale per non modificarlo scelgo il colore bianco per esempio e vado e posso sovrapporre un tratteggio bianco ai tratteggi che ho già fatto e andare quindi a cancellare e ottenere veramente un effetto di tratteggio naturale sono alcune delle cose che è possibile fare attraverso le texture attraverso le impostazioni del pennello questo file lo metterò sul mio gamro in vendita con questi pennelli già pronti nel, nel caso per esempio vi interessassero se volete approfondire il potete anche usarli come base per crearne di vostri oppure appunto sono già molto utilizzabili per, per, per disegnare per disegnare già utilizzandoli così insomma sono io li trovo trovo comunque molto interessante quello che si riesce a fare grazie mille di avermi seguito fin qui è stata lunghissima e ci vediamo alla prossima